Come può l'arte essere uno strumento di contrasto alla cultura della malavita? E, guarda, Secondo me l'arte è uno degli strumenti moderni fondamentali di contrasto all'organizzazione all criminale. Noi l'abbiamo scelto proprio per questo motivo, perché è uno strumento duttile, uno strumento semplice, di immediata comunicazione che può arrivare soprattutto ai giovani, che secondo me sono eh, l'anima e soprattutto la speranza del futuro perché eh, girando anche in questi luoghi eh, per l'Italia ci siamo resi conto che mh, sembra che quel problema della mafia ormai sia un problema eh, delegato ai giovani come se gli adulti avessero abdicato un pochino e quindi a maggior ragione la musica e in generale l'arte noi l'abbiamo fatta anche con la letteratura, con un libro, l'abbiamo fatto anche col cinema, con un film che racconta questa esperienza, è quella che oggi eh, si propone di diventare lo strumento principe di contrasto alla, alla mafia e in generale alla criminalità.